Ciao, sono la tua tv e sono qui perché in arrivo la nuova tv digitale. Immagini belle nitide. Sì, lo so, assomiglio alla Uzi, che me lo dicono tutti. Ma ora pensiamo ad aiutarti. Vai ai canali 100 e 200. Se appare questa scritta, siamo a posto. Altrimenti, informati qui e scopri se hai diritto a un bonus per acquistare un decoder o una nuova tv. Veloce, altrimenti rischi che... Tutto chiaro?